Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi nuovo video di DIY e andiamo a realizzare una collana è una collana molto molto semplice da realizzare, penso che ci vorranno meno di due minuti però secondo me l'effetto è molto elegante, quindi direi di andare subito a realizzare la nostra collana Prima però ricordatevi di mettere un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Uno dei materiali che mi servirà per questo video è all'interno di questo pacchetto, quindi andiamo ad aprirlo insieme perché so che vi piace un sacco uh, scartare insomma, i pacchi insieme a me e quando ho l'occasione di farlo, insomma... Uh, lo facciamo insieme in un video questo pacchetto arriva direttamente da Kobiz come sempre vi lascio il link giù nell'info box quindi se volete andare a dare un'occhiata il sito è super fornito di ogni materiale e ogni strumento utile per chi uh, ama il fai da te la scelta è ampissima e i prezzi sono molto molto economici quindi apriamo tra l'altro, spoiler, qui dentro ci sono uh, i materiali che serviranno per i prossimi video, quindi avete già un'anteprima di quello che vedrete prossimamente nel canale. Anzi, fatemi sapere man mano che vedete i materiali, con quali di questi vorreste vedere prima i video, così magari inizio con qualcosa che vi interessa di più. Allora, pacco super incartato. Comunque la gioia di quando arriva il corriere è come se fosse Natale tutto l'anno. Allora, mi piace molto come sono um, arrivati i pacchetti, perché tutti i prodotti sono sigillati con questi pacchetti qua, con um, apri e chiudi, che oltre a tenerli separati li tiene anche al riparo, insomma. In questo sacchettino ci sono questi due sacchettini in juta che servono per i saponi. Ho idea di fare un video che mi avete chiesto un miliardo di volte e, e tra l'altro me lo chiedete anche da un sacco di anni proprio e credo che sia arrivato il momento di farlo e quindi spero, ehm, con la scusa di aver comprato anche questi, di farvelo al più presto possibile, e questo riguarda il riciclo dei, delle saponette, ecco le vecchie saponette che rimangono sempre quei pezzettini inutili, che non si sa mai cosa farne, bene, spero di far quel video lì, al più presto. Poi, queste sono dei, um, non so se chiamarle perline, ganci, si chiamano ehm, in modo specifico anelli di collegamento hanno tutti questi colori fluo e io l'avevo pensato per realizzare dei progettini per l'estate questo è un set, un kit per fare la carta in casa appena l'ho visto l'ho scelto subito c'è di diverse grandezze io ho scelto questa perché mi sembra quella misura in cui si riescono a fare più cose con la carta e non vedo assolutamente l'ora di provarlo poi ho preso questi questi sono degli stoppini per candela hanno già il piedino di ferro eh, per poterli posizionare e eh, anche con questo volevo realizzare un video di riciclo poi ho preso anche queste Uh, perline in legno super super colorate ecco con queste è l'unico con cui sono ancora un po' indecisa su che progettino realizzare uh, devo pensarci ancora un po' però se avete consigli idee lasciatemelo scritto sotto nei commenti che sono sempre ben accetti ed infine ultima cosina che ho preso dal sito di Kobe è esattamente quello che mi serve per il video di oggi ed è questa catenina argentata e niente, dopo aver chiacchierato un sacco direi che è ora di iniziare con il tutorial che tra l'altro sarà più breve di quanto è stata l'introduzione. Dunque, per questo video avrò anche bisogno di um, questi chiodi di ferro che non sono altro che un filo di ferro dove alla fine c'è uh, questa testa che, uh, che non permette alle perline di uh, uscire. Delle perle di tre dimensioni diverse. Ed infine delle perline, io ho scelto in argento per riprendere il colore della collana, ma anche per far contrasto con il colore delle perle. A questo punto il progetto è davvero molto molto semplice. Prendo il mio chiodo, inserisco le perle una alla volta, cominciando da quella più grande, dopodiché per dividerle una dall'altra utilizzo una di queste perline in argento, quindi una perla grande, una perlina in argento, la perla media, un'altra perlina in argento, la perla più piccola, una perlina in argento. A questo punto con l'aiuto di due pinze vado a realizzare l'occhiello che mi servirà per attaccare il ciondolo alla collana, non serve molto filo per realizzare l'occhiello quindi vado a tagliarne un po' con la pinza fino a farne rimanere circa eh, mezzo centimetro ed ora con la pinza con le punte tonde vado semplicemente a prendere la parte eh, più esterna del, del filo di ferro e lo giro su se stesso attorno su se stesso attorno alla pinza ok l'occhiello è stato realizzato e le perle sono fissate ed ora, aiutandomi con uno di questi anellini qui, lo vado semplicemente ad attaccare alla collana. Quindi vado a cercare l'annellino centrale della collana. Apro leggermente l'anellino. Lo inserisco sull'anellino centrale della collana inserisco sempre nell'anellino anche il ciondolo e infine lo richiudo ed ecco qua la collana terminata questo è il risultato finale e niente con questo è tutto come avete visto realizzare la collana è stato davvero velocissimo il risultato secondo me è molto molto elegante e penso che si possa abbinare a diversi stili potete tenerla in considerazione anche come idea di San Valentino per la festa della mamma dato che a breve ci sarà anche quella per qualche compleanno insomma un gioiellino fa sempre piacere riceverlo per tutti gli oggettini che avete visto in questo video vi lascio i link tutti giù nell'info box compreso quello del sito in cui li ho trovati, e niente, adesso tocca a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta l'idea, se vi è piaciuta come è venuta, in che altro modo l'avreste uh, realizzata voi, per domande, curiosità, informazioni, chiedetemi tutto giù nei commenti, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!